e riconoscere la mano di Dio e il soffio della vitale della sua parola che accende la vita delle persone da dove questo accade e abbiamo bisogno di saperlo vedere altrimenti questo è un tempo solamente disperato c'è un'alleanza di tutti gli uomini e le donne di buona fede che può e deve essere instaurata ed è l'unica via per salvarci insieme e noi cristiani abbiamo una responsabilità speciale perché noi cristiani siamo lo dico con un po' d'orgoglio e forse un po' di presunzione, possiamo, e eh, non siamo, possiamo essere più bravi di altri nel riconoscere il nostro sguardo, eh? perché la parola di Cristo ci aiuta ad avere occhi così. Vorrei un applauso per questa storia. Grazie. Ci, ci, ci portiamo anche un po' di acqua nelle nostre... Sorgenti, a proposito anche la camminata che abbiamo messo in programma domani non sarà una semplice eh, scampagnata, un'escursione, ci sarà anche qualche riflessione sul tema dell'acqua, del bene dell'acqua nei suoi simboli, così come la storia, la tradizione dell'arte, della eh, cultura di questa di questa valle e ce l'ha consegnata. Possiamo, allora, posso leggere... Cioè, le montagne vengono richiamate in due paragrafi dell'autorizzato, l'84 e il 234. Bellissimi. Io ne leggo solo alcune frasi vorrei che ci restasse Tutto l'universo materiale, il paragrafo 84 scrive Francesco, tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua. Montagne, tutto è carezza di Dio. Io arrivando qui sono passato quel lago di carezza e mi tornavano in mente queste parole come un regalo di Francesco. La storia della propria amicizia con Dio, scrive ancora il Papa, si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene, che è cresciuto tra i monti o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, quante volte l'ho fatto anch'io con le miei scout, quando camminavo le Alpi o l'Appennino, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità. E questo è nel capitolo quarto, questo paragrafo, quello nel quale il Papa parla del mess messaggio in ogni creatura, nell'armonia di tutto il creato. E poi più avanti e il capitolo che dedica i segni sacramentali al riposo celebrativo, il Papa fa un'ampia citazione a San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c'è di buono nelle cose, nelle esperienze del mondo, tra virgolette, si trova eminentemente in Dio in maniera infinita, o per dire meglio, Egli è ognuna di queste grandezze che si predica non è perché le cose limitate del mondo siano realmente divine ma perché il mistico sperimenta l'intimo legame che c'è tra Dio e tutti gli esseri e così sente che Dio è per lui tutte le cose se ammira la grandezza di una montagna eccoci qua come possiamo non farlo non può separare questo da Dio e percepisce che tale ammirazione interiore che egli vive deve depositarsi nel Signore. Le montagne hanno delle cime, sono alte, imponenti, belle, graziose, fiorite e odorose, come quelle montagne è l'amato per me. Nuova citazione a San Giovanni della Croce. Le valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, ricche di dolci acqua. Per la varietà dei loro alberi e per il suave canto degli uccelli ricreano e diventano grandemente il senso e nella loro solitudine, nel loro silenzio, offrono refrigerio e riposo. Queste valli è il mio amato per me. San Giovanni della Croce, citato integralmente da Francesco, penso che sia la fotografia interiore, addirittura cose, del luogo dove siamo, no? Ci voleva, ci voleva anche questa citazione, grazie Marco. Adesso farei un momento di intervallo prima di passare a un breve scambio finale. Noi volevamo eh, pensare ad un piccolo ricordo che potesse poi tornare eh, nella redazione di Avvenire assieme anche al direttore generale di collaboratori, Però abbiamo voluto essere sobri, così come domani faremo anche un pranzo al sacco, perché ha laudato sia Antisobrietano. E allora abbiamo commissionato un piccolo omaggio molto simbolico ad un altro protagonista di questa festa, che è qui presente: il disegnatore Fabio Vettori, il papà delle Fornitine, prego Fabio, che è un uomo di montagna, che ha molto amato anche marino, è venuto sorpresa lascerei Fabio presentare a te questo buonasera a tutti beh dopo questo bombardamento che ci hai fatto insomma, portiamo un pochino più di no no no è eccezionale insomma, io ti ho fatto un disegno perché qua anche Diego è stato così, mi ha stimolato su questo fatto e allora ti ho portato un disegnino una cosa molto tranquilla visto che ami questi posti e qua ti ho fatto appunto qua che stai attraversando un ponte sulla Visia perché la festa è oltre la Visia ma è anche dall'altra parte dove andremo domani nelle varie chiese nel vario giro insomma questo è un pensiero per tutta la famiglia di avvenire e di vita Trentina. esatto ho visto che okay. allora, questo è un pensiero anche. Eh? una cosa Fabio Vettori, così di raccontarci solo in un minuto l'esperienza di cui è stato protagonista eh, nel giugno scorso, eh, domani ci parlerà di questo suo libro che raccoglie le parole di Papa Francesco ai Giovani, però eh, Fabio è riduce da un'esperienza particolare, ce la racconti brevemente. Sì, grazie Diego che anche voi col vostro giornale ci siete stati vicini Dovevo. in questa avventura, come anche a Medina ne ha parlato. Insomma. Eh, in seguito appunto, a questo libro è venuta fuori l'idea, è stata l'idea di portarlo al Papa a Roma. Insomma, è stata l'impresa più arrivare al Papa che siamo ancora in itinere. Ma noi siamo andati a Roma in bicicletta, siamo partiti in sette persone da Trento, abbiamo fatto un percorso di sette giorni, arrivando anche ad Assisi ovviamente, dove abbiamo fatto tappa. Io ho cercato di legare le tappe alle persone che conoscevo e ci sono riuscito perché nel tempo, siccome anche io sono stato a Roma. Per alcuni anni per questioni commerciali sono sempre andato e venuto veloce come la freccia. E dico: oh, cavolo, si può anche andare con più calma. E infatti, abbiamo provato ad andare in bicicletta. Io non sono, sono un ciclista così per hobby della domenica, però per noi è stata una bellissima avventura anche perché poi il Papa ci ha stimolato in questo anno della misericordia a fare un pellegrinaggio. Ma andate e ritorno in bicicletta? No, solo andate e ritorno. Fate in di discesa, andate a è stata dura anche dice, <ride> la mia discesa come insegna a Francesco Mosè che ho vinto tanto no dove no, grazie a te del, dell'interesse insomma grazie a te con le scuole domani ci vediamo insomma alle 5 e mezzo saremo in piazza probabilmente forse riusciamo anche a fare un po' più semplice invece che qui domani 5 e mezzo in piazza. prego, Ma... grazie Fabio, eh, Fabio Vettori, uomo di montagna, faceva il maestro di scia anche Fabio ed è lettore di avvenire almeno da una ventina d'anni perché ci confrontavamo volentieri sui vostri pezzi. bene allora io vi passerei il microfono perché probabilmente le domande che ho fatto non erano sicuramente esaustive, ecco, e.. quindi vinciamo questa piccola distanza che c'è, io C'è un tesoro di formiche qui dentro. <ride> sì, un tesoro di formiche, do grazie a Paolo, il no, sì. collaboratore di Vita Tra Trentina, se volete anche porgere qualche domanda, la libertà è, è massima, insomma. No, noi abbiamo cercato, appunto Marco ha cercato, non basta di parlare delle nostre testate, lavoro che stiamo facendo, insomma, di la passione e soprattutto la sua, che si sia emersa per quanto riguarda anche la diocesi di Trento eh, la giornata della salvaguardia del Creato da qualche anno è molto sentita e viene vissuta in modo interdiocesano con Bolzano-Bressanone con Belluno-Feltre, con Como come diocesi alpine sono 7-8 anni che facciamo una, una camminata con, in stile ecumenico cioè partecipano anche le componenti eh, delle altre fedi e, insomma sì, penso che già lo scorso anno ha acquisito un significato ancora più importante vediamo chi gentilmente rompe il ghiaccio vuole sapere magari anche qualche informazione che non, che non abbiamo dato o anche qualche domanda di attualità prego eccola sulla signora intanto che porta il microfono Socci ha scritto che il Papa si è occupato di spazzatura e di raccolta differenziata invece non vuole rispondere a questa domanda ha ragione? No. Dico sempre. No, io ho un'ammirazione umana per Antonio, per quello che ha vissuto a fianco di sua figlia e quindi un'empatia forte per tutto questo. Su tutto il resto il disaccordo è totale. Credo che quando uno mette degli occhiali offuscati poi vede tutto scuro e tutto gravisato. Ci bisogna saper rompere le lenti sbagliate ogni tanto eh, buonasera io chiedo scusa volevo fare una domanda intanto mi chiamo Rita Ferri e vengo da Perugia oh, <ride> un'altra Umbra, un'altra <ride> di Umbra eh, etto, è fuori mio accanto qui ehm, però siccome siamo arrivati in ritardo potrebbe averne parlato quindi mi scuso cioè io volevo chiedere questo in merito all'ecologia integrale di cui Papa Francesco parla appunto nell'enciclica e che trovo molto interessante quando parla appunto che l'ecologia non riguarda solo l'ambiente ma riguarda soprattutto anche l'ecologia delle relazioni, l'ecologia della coppia, della famiglia nei vari ambienti di vita e io credo che questo è un punto sul quale bisogna mh, riflettere perché eh, viviamo in un mondo molto individualista quindi ecco questa ecologia integrale se ci dice due parole se non è stato già detto prima e quindi mi scuso magari grazie facciamo subito queste risposte anche per non farla troppo lunga è evidente abbiamo parlato non in profondità e di tutti gli aspetti possibili della dimensione razionale forte che, che è quella fondamentale lei tocca un punto chiave il tempo in cui siamo è un tempo segnato dalla volontà, la metto così io, di poteri, anche bene individuati, che lavorano per la costruzione di una società umana imperniata sulla solitudine delle persone. Le persone sono, qualcuno per direbbe il monadismo, ridotti a monadi, persone isolate, le persone sole sono più fragili, sono più manipolabili, sono consumatori ideali, si consumano esse stesse, sono consumabili. Le persone che sono in relazione forte, e la relazione fondamentale prima è quella familiare, quella generativa per eccellenza, l'incontro duale, uomo-donna, è l'antidoto a questo processo di isolamento delle persone. Dico spesso che siamo nel tempo delle tre o quattro I, tempo dell'isolamento, dell'isterilimento delle persone e dell'incattivimento, che sono tutte collegate le no? le persone sole sono sterili, sono più capaci, non sono in condizioni generali. Molto, c'è una generatività che è materiale e che è spirituale. Noi cristiani lo sappiamo meglio di chiunque altro. Quando mi vengono a spiegare che non bisogna essere per forza padri e genetici di una persona per essere davvero padre e madre. E non lo sappiamo. Quanti padri e madri spirituali conosciamo? Quanti sacerdoti? Quante religiose e religiose? Quanti normalissimi padri e madri di famiglia che non hanno avuto figli perché la natura non gliel'ha concesso ma hanno saputo essere generativi in una maniera spettacolare. Nella lo sappiamo che è possibile questo e non giudichiamo la generatività di nessuno su questo piano quello che però non si può mistificare è che un uomo e una donna nascono sempre dall'incontro di un uomo e di una donna e se tu rompi questa relazione forte e la separi dalla realtà di vita delle persone crei un meccanismo diverso che è di produzione della vita fuori dalla integralità che ha una base naturale e un vestito anche culturale, quello che gli abbiamo dato nei secoli, che è la famiglia, così come riusciamo a concepirla. E se non porti fuori da quella c'è l'industria, dico sempre, sempre. c'è il bancone del laboratorio che continua continuare il bancone del mercato, dove le persone diventano prodotti come qualunque altro prodotto, tant'è che il mondo nel quale stiamo vivendo inclina a diventare un mondo nel quale i figli si programmano e si fanno su base di catalogo, le donne diventano pure fattrici dei figli anche per altri, pagamento, la battaglia sull'uso in affitto che stiamo facendo, è una battaglia che abbiamo cominciato da soli, io non ridisco quando qualcuno mi manda lettere spiegando perché non parlate dell'uso in affitto, gente è non ha mai letto non sa che a venire ha cominciato a parlarne quando non ne parlava nessuno in questo paese, nessuno e poco anche nel resto del mondo e che dopo 7-8 mesi abbiamo, siamo trovati a fianco le prime femministe scandinave poi quelle francesi, poi quelle americane quelle italiane sono arrivate per ultime. dopo che abbiamo fatto un'intervista noi di avvenire a Silviana Kaczynski la leader del movimento filosofa eh, accademica francese leader del movimento femminista in Francia che ha dato delle parole d'ordine su questa cosa noi hanno cominciato a parlare anche a una parte del movimento femminista italiano sulla questione con molta lettezza e assonanza totale sul fondamentale io credo che le battaglie non si facciano da sole anche questa relazione non, non pretende di fare le battaglie fondamentali per l'umano da soli le battaglie fondamentali si fanno insieme e i cristiani sono vocati a fare le battaglie di giustizia con chiunque sia disposto gli uomini e le donne di buona volontà quelli amati dal Signore dice Buonasera, intanto mi scuso perché sono arrivato tardi, ma ho colto abbastanza per essere stato sollecitato parecchio in un passaggio che ha fatto quando ha parlato della, eh, della, del diverso significato dato all'economia all rispetto anche alla politica, no? di questa sottomissione, cioè la riduzione dell'economia tecnica facendola riuscire dalle scienze umane. Beh io se mi permette vorrei anche rincarare la dose. E, sto, e denuncio qua la eliminazione sistematica del pensiero critico dalla scuola italiana. Con le ultime riforme è stato eliminato lo studio del diritto dell'economia politica in praticamente tutti gli indirizzi di studio, tutti gli indirizzi di studio eccetto eh, certi licei dell'indirizzo eh, economico-sociale dove qualche barlume di costituzione, normativa nazionale, eccetera, si fa ancora, ma è stato bandito completamente dalla scuola italiana. Quelli della mia età, alla sola di 60 anni, negli anni 70, agli istituti professionali studiavano per due anni diritto di economia politica e siamo cresciuti con una coscienza tale da capire che cosa serve per poter andare avanti correttamente, non dico un'azienda, ma perlomeno capendo quando c'è un telegiornale di che cosa si sta parlando, Volevo un parere anche da parte sua su questa fuoriuscita scandalosa del pensiero critico della scuola italiana. Questo, io Sono figlio di insegnanti, avevo detto mio papà era professore di storia e filosofia, mia mamma era maestra elementare, io ho insegnato per un breve periodo, ho segnato religione mi sono studio magistrale, quando era materia abilitante, quindi facevo due ore a settimana. E, il, che dire, è, è vero. Sottoscrivo quello che ha detto, come se ripetessi tutto ciò che ha detto il... È un insegnante? Immaginavo, per la competenza con cui si è espresso. Aggiungono in particolare la geografia, è stata espulsa, che è un'altra cosa, che è anche geografia economica era una delle materie che amavo di più perché mettevo insieme la storia la cosa, imparavi, i, i, cioè almeno mi sforzavo di fare facevo ricerche su tutto perché mi piaceva farle proprio perché ero curioso degli altri popoli gli altri costumi e oggi che il mondo ci viene in casa dovremmo oltre che essere ben informati attraverso una lettura seria attraverso fonti giornalistiche affidabili dovremmo anche avere una cultura generale che ci aiuti a capire come è fatto questo mondo nel quale siamo immersi che è diventato un villaggio globale e poi sull'economia propriamente detta uno degli editorialisti da venire economici è Luigino Bruni Luigino Bruni è il teorico delle scuole popolari di economia, lui vorrebbe che se ne aprissero in tutta Italia per insegnare alla gente la BC per vivere nel tempo della del capitalismo finanziarizzato e contrastarlo non con gli slogan ma con le concrete scelte di vita. Quello che un altro degli economisti che scrivono a venire, Leonardo Becchetti, chiama il voto col portafoglio da fare. C'è cioè, la gente che impara a scegliere votando col portafoglio ogni volta che va a fare la spesa. Cioè, ogni volta che compriamo una cosa dovremmo sapere che dobbiamo premiare con i nostri acquisti, le aziende che hanno una relazione, ritorno sulla questione, una relazione fertile e rispettosa con l'ambiente, hanno una, una relazione fertile con la storia di un territorio, ne interpretano quello spartito secolare spesso, eh, salvando la bellezza di una storia, di una vicenda lunga, hanno una relazione giusta con tutte le persone che sono chiamate a lavorare in quel territorio. Esatto. Quindi, c'è il rispetto del lavoro dell'uomo, c'è il rispetto del tempo della festa. Altra questione: riconoscere alle persone il diritto di avere una vita eh, oltre al lavoro, insieme al lavoro, che dà dignità al lavoro, ma dà anche il tempo per vivere le relazioni altre fondamentali nell'esperienza di chiunque. Queste sono anche le cose che si potrebbero imparare a scuola con l'insegnamento ben fatto. Se la scuola italiana continuerà su questa china, come dicevo, che spella con le materie certamente fondamentali, dobbiamo sapere che probabilmente essere noi, anche come comunità cristiana, a creare luoghi alternativi a questo. So che si stanno armando progetti di diverso tipo in Italia da questo punto di vista. Alcuni ho partecipato, mi hanno chiamato per, per, per degli incontri all'Atero, dentro questi processi, da nord a sud, in collaborazione con università di vario tipo, con docenti, con, con insegnanti dei, degli istituti tecnici, dei, dei, dei, dei licei di, comunque credo che, che ci sia bisogno di una risposta, io credo molto in una risposta civile e civica che parte dal basso e i cattolici in questo paese sono sempre stati capaci di farlo e, e se c'è un modo per ricominciare a essere significativi io credo che più che mai sia questo oggi siamo fuori nel decennio della sfida educativa, non può essere solo una declamazione, la colgo con questa sua professore come una spinta a incarnarla anche siamo così. Anche con l'avvenire questa cosa. Beh, io cerco di fare, da quando sono tempo. direttore ho, ho impostato il giornale proprio su queste tematiche, lo ammetto, abbiamo avuto per anni una, come dire, non è che avessimo una debolezza linea, perché cioè, ci, fa, ci siamo sempre rifatti al magistero della Chiesa, grande Magistero Sociale della Chiesa, però ci mancavano delle penne eh, particolarmente felici, per dire delle cose. Ho selezionato e arruolato in massa eh, gli economisti dell'economia civile italiana, di questa grande scuola che nasce, coeva quella di Adam Smith, che nasce da, da un prete, da parte genovesi, su, i suoi figli oggi sono... Zamagni, Stefano Zamagni che è il patriarca de, dell'economia civile italiana Leonardo e Luigino, i due economisti che ho citato sono altri due protagonisti insigni ma ce ne sono anche altri e credo che, che ci sia un grande servizio da fare da questo punto di vista a me conforta la sua cosa, quando mi arrivano delle lettere al giornale di gente che leggendo articoli da avvenire ha deciso di, di mettere su un'impresa o di rilevare mettendoci in cooperativa con altri un'impresa nella quale lavoravano che era in difficoltà e non ho ricevuto vari in questi anni di crisi. E secondo me questi sono semi preziosi perché diamo le motivazioni giuste o ci sforziamo, o ci contribuiamo a dare. Non facciamo tutto da soli, non si fa nulla da solo, si fa insieme in tanti modi diversi. Continuiamo a dare le motivazioni giuste perché si resista al, al, al disinganno e alla, alla disperanza. Grazie anche di questo approfondimento. Io adesso andrei a, ai saluti. Magari prima di concludere, di dare qualche appuntamento, chiediamo al direttore un piccolo privilegio. Cosa c'è in prima pagina domani? Visto che la tecnologia parte insomma la battuta, penso che non sia facile in questi giorni scegliere il titolo dappertutto. No, però io l'ho già scelto quello di domani perché ne abbiamo discusso prima mentre mangiavo un boccone prima di venire qua, perché mi proponevano i miei colleghi, anche i redattori cercare di Alpena, un titolo che desse conto dei due fatti che sono emersi oggi. Oggi è emerso da una parte eh, l'incapacità una volta i servizi segreti francesi di far tesoro delle informazioni che avevano raccolto e della polizia di intervenire perché erano arrivate notizie su uno degli attentatori quello che ha ucciso di padre Jacques, eh, la saint Etienne di Ue, eh, da, da parte de, de, de fonti di fonti investigative turche e non sono state valutate appieno. Adesso c'è una guerra, come è già accaduto a Nizza, dove sapete che si li stanno litigando fra Polizia Locale e generale Nazionale, su chi ha vigilato, non ha vigilato abbastanza, io con una battuta, possiamo sdramatizzare un attimo, Dico, si vede che sono francesi e non sono italiani, perché se c'è un blocco del centro storico in Italia bastano i vigili italiani a non fare entrare a, nessuno, a rendere la vita impossibile a chiunque battuta, non è sempre così e non basterebbe mai questo, però qualche volta bisogna anche leggere un po' l'attenzione. La, quindi è emerso questo e dall'altra parte emerge una volontà di reazione, una reazione positiva, lo dice anche la Merkel, lo ribadiscono alcune autorità francesi, lo dicono i portavoce e i capi della comunità islamica francese che hanno chiesto pubblicamente oggi a tutti i musulmani di Francia, sono circa 6 milioni, di andare in massa domenica a, a partecipare a messe nelle Chiese Cattoliche, rispettosamente ad accompagnare i fedeli cattolici in Chiesa per dire: noi siamo un'altra cosa, noi vogliamo vivere insieme in pace è una lezione anche per l'altra parte del Mediterraneo dove questo non accade io spero che siano tanti a farlo domicare. Marina Corrati ne scriverà nell'editoriale che pubblichiamo domani ne pubblico due di editoriali prima pagina a venire. il titolo sarà il segno atteso vedremo se sarà così e in che misura il segno atteso il secondo editoriale l'ho affidato a Paolo Branca che è Islamologo della Cattolica di Milano, ed è intitolato Le urgenti parole e ragioni invece sulle fatue che si stanno moltiplicando da parte di dotti musulmani, sono cioè dei risposti giuridici, alcuni degli anatemi, che vengono pronunciati sopra fatti rilevanti e dovrebbero indicare la sensibilità islamica rispetto a certe persone. E si stanno moltiplicando quelli che condannano i gesti di terrorismo jihadista. Io sono uno dei fautori di una grande fatua comune delle massime autorità islamiche, sogno il giorno in cui lo faranno su questo punto insieme su Sunniti e Cibi, che sono i primi a farsi guerra fra di loro, che ora consideriamo una guerra non contro loro, una guerra contro tutti e dentro l'Islam prima di tutto. Ricordiamoci che questa è la prima, guerra civile, la prima guerra mondiale che non nasce come guerra civile europea, ma come guerra civile islamica che si globalizza comincia nel 1991 in Algeria, poi si aggrava con la crisi della prima guerra del Golfo e viene avanti negli anni fino ad oggi, ma nasce questa guerra con decine di migliaia di musulmani sbozzati da altri musulmani in Algeria, l'abbiamo un po' rimossa ma questa è la radice vera profonda, dentro ci sono i monaci di tribirini, c'è cioè tanto, tanto sangue cristiano poi, però c'è questo, ricordiamoci lo so. Quindi questi due segni, ma il titolo sarà: quindi, non come si pensava inizialmente, come mi proponevano le, le, i buchi dell'intelligence dell e la reazione che sta nascendo, con un titolo che ho scelto. Eh, lo vedete, questa è la pagina di domani perché io posso controllare il giornale mentre viene fatto, anche quando sto fuori, grazie ai potenti te, mezzi tecnici messi a mia disposizione dal direttore generale. È l'ora della sveglia. E un titolo ogni tanto rifaccio titoli che ci su so avvenire. Le falle dell'intelligence c'è cioè ha segnale terrorista da nazioni musulmani domenica in chiesa. La Turchia aveva avvistato Parigi solo degli assassini di padre Amel, la Merkel, reagiamo, ma non cambia la politica dell'asilo. E allora sveglia anche questo, non confondere i carnefici con le vittime. Questa è un'altra cosa che non mi stanco di ripetere. Non confondere quelli che scappano, che fuggono dai persecutori con le vittime. E se qualcuno pensa di riconoscere un cristiano musulmano al colore della pelle non ha capito niente. Un'altra cosa che ricordo sempre, non mi stanco di ripetere, soprattutto noi cattolici, dobbiamo ricordare che siamo un miliardo, più di un miliardo e duecento milioni nel mondo. I cristiani sono più di due miliardi. Un miliardo sono extracomunitari. Un miliardo di cattolici sono extracomunitari. Europei sono duecento milioni circa. Questa è una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare, mai dimenticare. Ci eh, sono altri titoli, non me ne eh, magari... ma, però c'è quello del Papa che lo devo dire. Eh, Intanto c'è la grande fotocronaca, da Cracovia, non l'abbiamo mai rinunciato a farla anche nei giorni del sangue versato ultimi, perché non possiamo far commissariare le